Ed eccomi qui, allora volevo mostrarvi un pochino le cosine che sono arrivate mh, molto random nell'ultimo tempo da Wish. Allora partiamo con questo, che è uno squishy a cagnolino, cioè, delizioso, e poi è fatto benissimo, è anche bello grandino. Mi piace un sacco, l'ho aspettato un bel po', eh? però è arrivato, quindi ok, poi... Questo che l'avevo visto è un funghetto, un semplice funghettino in plastica, ma guardatelo, poi ha ecco, perché dovrebbe diventare di vari colori, adesso aspettiamo qualche secondo, uh, stupendo carino, mi piaceva perché aveva una faccia simpatica e carino, poi oltretutto funziona anche quindi wow altra cosa che eh, ci sono sopra vi voglio mostrare questa che è una federa per cuscino questa è molto a tema natalizio, vabbè è arrivata un po' tardi ma per l'anno prossimo di cuscino allora guardatela, cioè, adesso non so come mostrarvela però è fatta benissimo, oltretutto ha la cerniera da qualche parte, eccola Qui. e le adoro se per caso eh, vi piacciono le sedere da mettere nei cuscini decorativi fatemelo sapere perché ne sto ordinando varie da Wish per le varie stagioni e ve le faccio vedere volentieri appena arrivano tutte facciamo un video dedicato solo per queste. comunque questa qui ragazzi 1,95 euro in totale è bellissima ultima cosa che vi voglio mostrare sono questi che ho preso proprio per caso e sono i Dischetti struccanti, quelli in tessuto, cioè ne ho diversi di varie marche, anche molto più costosi perché questo è 1,95 euro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sono belli grandi, proprio grandi. E poi sono di mm, un buon tessuto, certo non sono quelli in fibra di bambù e tutto, però da mettere con il detergente e poi mettere in lavatrice sono anche un po' imbottitini. Okay, allora, dopo aver piac... preso l'altro animaletto non potevo farmi scappare anche questa volpacchiotta carinissima, guardate che bellina, poi ecco. e oltretutto cambia anche la luce, no, è deliziosa. E mi piace un sacco mettere assieme all'altra fa tanta luce, ormai ho tutti illuminati, semplicemente se non è delizioso. Poi io ho una leggera passione per Pikachu, ma questo è fatto benissimo, smaltato con la sua collana, e questo assolutamente Ora allora, Vediamo un po' che cose interessanti potrei avere per voi intanto questa. Questa collana con il pinguino, cioè è stupenda, semplicemente stupenda, è bellissima, bella anche come è fatta la collana, sì, mi piace assolutamente. Allora vi mostro per prime queste che sono delle formine per i biscotti ed è a tema natalizio che è peccato che sono arrivate un pochino in ritardo perché volevo farci delle decorazioni ma vengono buone per l'anno prossimo. Comunque sono le lombini, il pan di zenzero, il pupazzo di neve la palla di natale e l'alberello e sono carine perché sono formine così e poi c'è il pulsante per, per tirarle fuori ed è ci fare una decorazione a questo punto l'anno prossimo e poi vi voglio mostrare gli stickers di snoopy cioè sono bellissimi guardate uno sono grandi un po più grandi uh, prendiamo un altro eccolo qua e poi sono tutti diversi. Aspettate che proviamo a sfogliarli. Dovrebbero essere 25, ma sono grandi. Sono bellissimi. E sono arrivati anche molto velocemente. Poi sono mm, belli spessi. Quindi ci si possono fare delle cose, ma io li attaccherò perché sono deliziosi. sono quelli a tema natalizio, quelli classici, per questo tipo San Valentino, festa di ringraziamento. Potrebbe essere autunno, questo Halloween, bellissimo. Anche questo, Quest inverno Ci sono un po' per tutte le stagioni. Quindi poi i classici, ho anche questo natalizio: sono bellissimi. Sono 25, ma sono davvero grandi. E questo è l'ultimo, eccolo qua. E questi sono tutti, ovviamente. Questi a un euro ed anche questi a un euro. Dunque, altra cosa che è arrivata, e dico finalmente, perché l'aspettavo da mesi, ormai ci avevo proprio perso le speranze, però per un euro non volevo aprire un reclamo, e sono queste, adesso ve li mostro. Ecco qua, allora, sono delle, in teoria, formine da biscotto, e a tema Halloween, che sono carine perché dopo aver fatto la forma, deve schiacciare e viene fuori. Questo comunque ha il ehm, cappello da strega, poi abbiamo la casetta infestata, bellina, poi il fantasma e l'ultimo è ovviamente la zucca. Ok, ormai sarà... Eh, volevo farci una cosa per Halloween, ma lo facciamo il prossimo Halloween, intanto sicuramente avrò delle idee e anche questa è una cosa molto carina okay, sempre. All allora, vediamo che altre cosine sono arrivate. Prima di tutto questa collana che mi piace tantissimo con l'albero, il ciondolo lo adoro, cioè, è stupendo, e la collana è molto semplice, però è il ciondolo che, wow, è un po' pesante, però mi piace tantissimo. Poi questi li aspettavo da un sacco, ma ormai Natale è passato, direi che li usiamo l'anno prossimo. Erano due pacchetti divisi, però questo Babbo Natale, eccolo. fatto davvero bene, piccino però bello, e poi l'arena, l'arena col pacchetto, stupenda anche questa, penso che ci farò una decorazione o qualcosa, ma in questo caso l'anno prossimo, e comunque se ti è piaciuto il video, ti sono piaciute queste spacchettamento un po' a pezzi, e mi raccomando di fammelo sapere con un commento, e noi ci vediamo alla prossima.